Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007 E siamo tornati su Paper Mario di Origami King Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti E, e quindi iniziamo Nella scorsa uh, parte abbiamo nella fatto Nella scorsa parte Roma. siamo stati sulle... Nelle, nei sotterranei graffiti E finalmente Mario ha fatto il suo lavoro, cioè l'idraulico Soltanto che per qualche motivo ha dovuto usare gli artimanni <ride> Quindi abbiamo finito di esplorare tutto il Borgo Todd, comprese i sotterranei e ora possiamo andare finalmente al castello di Peach. Eh, questo l'abbiamo già sentito come dialogo, quindi basta. Che l'abbiamo fatta? Le foglie non erano così male. Eh, il cappello verde dei cittadini. Ora fratello, dobbiamo andare nel fratello castello, fratello, ovviamente. Va bene, ora iniziamo a esplorare un po' i resti del castello. Che era più o meno. cioè oh, era no. piccolissimo comunque. Quello del il carto di Luigi. E quello cos'è? Quella ferraglia è precipitata dal castello quando mio fratello l'ha rubato. What? Ah. Quando mio, quando mio fratello l'ha rubato? Sta bloccando il passaggio. No, è Luigi che è un pessimo parcheggiatore. Ehi, non chiamare quella ferraglia il carto di mio fratello, dice Luigi, con la voce da Marfaeus sopra. Punk. Mm, vediamo. No. Niente. No. Ora ricostruiamo il castello di Peach. No. Ah, è un'aria a parte, ok. Wow. E Luigi. Wow wow. Lui era andato a cercare la chiave del castello, a quanto pare, però non capisco cosa intende, cioè... Intendo. Nintendo piuttosto. Cioè il castello si è chiuso a chiave da solo. E... Certo. Lui è andato a cercare la chiave, quindi la chiave è invisibile. <ride> Guarda, il cappello di tuo fratello. È diventato invisibile come quello che ha chiuso la porta a chiave mm, Qualcuno ha scritto Luigi a caratteri piccolissimi Pensi che lo farebbe Luigi stesso? No, non sa scrivere non te dove sarà Mario? L'ho fatto io, non scritta Aiuto! Wow! È come se il cappello mi avesse appena parlato con la voce di Luigi Ho bisogno di aiuto Cos'è? Aiuto! Sono tutto piegato da qualche parte Forse non un varco fra le dimensioni Aiuto, mm, mi ricorda qualcosa? Mm, mi ricorda che sta nel cappello? Ups, no, non è quello. Ecco, via. no, ne, ne, mi ricorda di nuovo. Sembra, sembra quasi che sia intrappolato in quello stretto, cupo spazio fra le dimensioni in cui era <ride> un cioè il muro. Ma com'è possibile? È possibile? Mm. Povero Luigi. Temo che l'incontro con mio fratello a, gli avrei riservato un destino crudele. Mario è, è tranquillo, lui non frega niente, Luigi. <ride> Mario non tenere questo combattere. cappello in suo ricordo anche se non conoscevo Luigi, mi manca comunque un fratello beh. è un peccato che sia finita così, ma dobbiamo proseguire, Luigi ti ricorderemo per sempre grazie al tuo cappello <ride> Non è morto, ok? Smettetela di fare drammatico Ah, è una, è una cosa, cioè, ci ehm, pensi che ora dobbiamo sconfiggere Piper, cioè origami Luigi sì, No, no, non dimenticatevi di me, State andando via, ma Mario? Ah, ok, allora Ma, ma diciamo. Mario? questo Mario no. Si sì. Quindi non è dentro il cappello No Probabilmente Vediamo se ti chiama di nuovo Qui No No, no, no. Dì, eh, Ma Mario. Mario Mario Tieni Luigi Nuovi colori Il verde fa schifo okay, Sicuramente eh. in queste macerie Per forza come ci arriviamo però è la vera domanda Luigi Più informazioni ti prego Secondo me è in quella cassa indistruttibile. <ride> um, se vogli ricordare Luigi Sappi che... Ah. Hai premuto uh, X Perché premi X? No no E scusa oggetti chiave Dov'è il cappello? No Volevo premere X per vedere il, il, cosa dice Olivia No Dov'è il cappello di Luigi? Dove l'hai messo? Olivia? Se voglio di ricordare Luigi Sappi che sarò per, con te per tutto il tempo Non voglio ricordare Luigi Voglio il vero Luigi Perché vorresti ricordarlo Quando puoi avere il Luigi originale? Che non si è ancora lamentato Luigi Quindi stai andando bene Ok, no Ok, no è molto vicino al suo cappello, quindi. Se, uh, mi, andassi, se mi allontanassi ancora. ma ah, non dice niente. <ride> non gli importa. Mario! Luigi! no no ok eh, allora lo dice ogni volta che non lo troviamo quindi non è per forza più vicino beh certo probabilmente in questa maceria neanche maceria c'è cioè semplicemente un pezzo di muro del castello beh probabilmente in uno di questi vasi no? devi saltare là sotto per rompere quello or is it sono no, vicino, vicino eh, fratellone vedi. ok allora devi, devi andare qua sopra e rompere il vaso sicuramente Yay! Puzzle okay. Non tanto, Questo yes. è un vero puzzle Ah si sì. oh. okay. Mario conquisterà la magna Grecia Come le sue arti Ed è... ecco il nostro primo aiutante Sono salvo. che lo... strana sensazione eh. Madonna mia che strano Yaha! <ride> Fiume, meno, meno male che... Sono così contento che tu stia bene Luigi um. Non ne avevo dubitato ovviamente. Mi siamo sicuri. Io, io mi chiamo io, Consiglia. Io mi chiamo Olivia. Consello mi sta aiutando a risolvere i problemi creati da mio fratello. Cioè, mi sta aiutando seriamente? Seriamente mi sta aiutando a risolvere sì, i il... problemi. E gli sono, sono, sono molto grata per questo. Piuttosto da un'ex prigioniera dal varco fra dimensioni. A un là. A un altro. A un altro. Mi chiedevo. Io. E tu come ci sei finito? E tu? Vediamo, è stato un tipo timido, ma non era un tipo timido come gli altri, era più spesso, è spigoloso. Neanche ho fatto in tempo ad accorgermene e già mi sono ritrovato ripiegato e riposto là. No, ha detto già. Vabbè, ho de ha detto... Ha detto che poi sarebbe tornato a prendermi. Deve essere stato terribile, ma no, non ti ha ripiegato ancora peggio. Ti trasformati in un soldato origami. Eh, almeno. Cioè le dico perché non lo fanno? Che, che dicono ah vabbè tu sarai un soldato Sì che no. poi eh, quando hanno trasformato Tutti in origami hanno detto No Mario tu resta qui Ma poi lo stavano cercando Lo capello è sopravvizzuto probabilmente, probabilmente è quello per non farlo uccidere cioè Per non fargli combattere Il mio cappello ma cosa è successo al castello piuttosto E dov'è la principessa Peach Io credevo Che saresti stato più felice di aver ritrovato il tuo cappello <ride> Questa è il buona. Che è, Beh, è stato portato via da mio fratello. Che ha anche rapito la principessa. Mi sa che questa è l'unica volta che abbiamo visto i fratelli Mario senza il cappello. Cioè Mario non l'abbiamo visto. Mentre Mario lui in, dice... Mario è in Super Mario Bros. Wii. No, nel, in Piper, piper Mario. Mario no. Uh, in Piper <ride> Mario intendo. Ok. Siamo in missione per fermarlo, ma il cammino è ancora lungo e ci sono dei nastri a ostacolarci. Nastri dove? Oh, giusto! Ero andato a cercare la chiave del castello di Peach Eravamo rimasti chiusi dentro, ricordi? Mario non parla Non fa nemmeno un gesto con la testa, nulla Vabbè, ormai Luigi lo sa, ci convive Lui guarda nell'anima Mario ti salva Mario mi salva in continuazione Perciò volevo fare qualcosa per ricambiare una volta tanto Sono davvero contento di aver ritrovato il mio cappello Ma forza, devo ancora recuperare la chiave Forza! Perché le cose più... Beh, di certo la chiave ci tornerà utile, se mai ritroveremo questo castello. Affidiamoci a Luigi. Okidoki. Buona fortuna Luigi, arrivederci! Il cappello, non ho preso il cappello! Ecco, eh, meno male. Eh. Questo è mio! Questo mi serve! Let's go! Yeah. Let's go! I take this. Beh, ora che sappiamo che sta bene, qual è il, no il nostro prossimo passo? Direi di continuare verso il castello di Peach, ovviamente. Ma forse prima faremo meglio a perlustrare un po' i dintorni, non sei d'accordo? Oh no oh no no no no no no fa più no Cosa? no tempi <ride> Cosa? Non fa più no no no no no no no no no no no no Un pezzo di carta senza anima che va in giro a uccidere i mostri. Non mm -hmm. fa più, non fa più. Oh no no no no no no no no no no no no no no no no no no Ora, ora vive in un suo mondo Infatti Mi, Mi manca quando in hotel Mario, Mario e Luigi parlano <ride> I hope she made lots of spaghetti Vabbè ora probabilmente Luigi ha portato la sua macchina Quindi eh, lì dovrebbe, non dovrebbe più esserci nulla I hope she made lots of spaghetti allora la porta... Oddio! Ehi, Luigi. Qualcuno ha spostato tutta <ride> quella robaccia che bloccava il passaggio. Sarà stato Luigi, non credi? Ah, se solo mio fratello fosse gentile e premuroso come il tuo. Non mi tirare le cuffie! <ride> Yay! Yeah. Quindi, nella prossima parte, di New Super Paper Mario Bros. Wii U Deluxe. Uh, ancora il XL New origami paper sì. sembra proprio che abbiamo trovato il castello eccolo lassù ma riusciremo a farci strada fra quei nastri mi sembrano stranamente robusti per essere di carta e poi sembra che rimino da ogni direzione ora ci toccherà fare il giro del mondo per scioglierli perché li dobbiamo sciogliere? saliamo da, su uno di quelli e, e, e saliamo la prima il nastro rosso va in questa direzione ha pure detto che sono rigidi se lo seguiamo po dovrebbe guidarci alla nostra desirazione vero? Oppure Mario, tu non c'hai ancora la carta forbice da color Splash? No, vuoi <ride> dire da Stick Star Anche Vuoi dire da Stick Star Stick Ah ok, siamo proprio usciti Vabbè, ora siamo ben in un'area diversa Qualcuno mi aiuti Ma quello è un bomba? So <ride> Sono intrappolato fra le dimensioni ah, Sempre? Oh. Ehi, hey, sembra che qualcuno si trovi nello stesso pasticcio in cui mi trovavo io prima Non sarebbe carino se avessimo una mano? No No Lasciamolo lì al suo destino Sponk, vai ancora, fallo cadere Ah ok, lo devo far cadere questo un genio pure tu, eh. Bene, abbiamo ucciso il Goomba, ora Yey. ci dà qualcosa E ora Pe sradichiamo perché quel la torre per que Perché quel Goomba ce l'aveva? Per quel Vai, grab e slide Ah, sono intrappolato eh. fra le dimensioni, intendi, dentro la torre, quindi <ride> Quindi non è neanche dentro oh, il, il, mu il muro Oh, grazie di cuore, ora posso tornare al mio negozio a Borgo Todd, sapete Odio assentarmi dal, barco dal bancone per più di qualche minuto Te l'ha rubato uno è sdifit, un problema ehm. sto lavorando questa, questa mia mania di controllo e non importa. Venti a trovarci. Abbiamo armi, oggetti e tanto altro. Ah no, quello era quello della famiglia. Yeah, quindi della adesso forgia. possiamo comprare cose. Ma ci picchia, ma, quando... ma, ma quant'è che è crollato il ponte? A che ora faccio tornare? E ora come faccio a tornare in negozio? Pensa a Luigi. Uh, Todd salvati, porgo Todd. Ah ok, bene. Yeah. Cioè c'era soltanto uno. Zitto tu. Uh, no, tu. Ovviamente, ero un uomo. Vabbè, cosa? Eh, perché, dove era la mia mammina, mammina mia? Mi hai riparato, grazie. Servì a dirlo tre volte? Ok, Scappato Beh, lavate al negozio, ma prima ecco un omaggio dal mio assortimento. Fanno quando uso. Wow, grazie, Todd. Beh, allora facciamo un salto al negozio. Ci allora. vediamo ora. Corro al negozio, sai. Non vorrei essermi dimenticato di chiudere la porta a chiave. Beh, Anzi, certo. sai una cosa. Facciamo pure un salto al museo. Ah, non è il negozio Sneak Fit quello, è... Ah, what? Il diavolo sta facendo? Boh, chi se ne frega? Martella così cade! <ride> no, scherzo, non funziona, andiamo molto. Non perdere tempo. Terrasso. Allora, andiamo al museo e al coso. E questo è il museo. Ehi, ti ricordi di me? Mi hai salvato da un'altra dimensione permettendomi di tornare a lavorare con i matri Sono venuto qui proprio per te. <ride> ti ricordi di me? Mi hai visto tipo tre secondi fa. Eh, <ride> appunto e non potremmo ringraziarti abbastanza, in ogni modo abbiamo ottime armi e utili oggetti, dai entrare e rifatti gli occhi ok andiamo a vedere e poi se, se nel museo ci sono degli... De, ci sono pure degli oggetti è meglio uh, prenderli ora, vedi? wow baby. oh, queste sono utili Vai. parla col tizio salve posso esserti utile, mi si fanno degli affaroni e mo mi dici salve come se non... Ah. Oh, uh, <ride> possiamo comprarci tutto scarpe di ferro, 300 monete a fare fatto Yay. Di fel, la, la Quindi ora resistenza... possiamo saltare sui nemici aculeati. Wow. La loro resistenza le rende ideali contro i nemici Ok. Wow magari l'aspetto non lo suggerisce ma queste, queste sono armi che, che puoi usare in battaglia No cosa... davvero Ma io pensavo che le lanciamo ai nemici e basta Vabbè sì, Ci ce ne sono, i... sono diversi effetti diversi Prima però devi premere più ed equipaggiarlo. Ok, però se le usi troppo potrebbero rompersi sì, Perché oh. non esagerare troppo con l'entusiasmo. Va Beh, buono che ce n'ha una che ha una allora, durabilità. Uno, set, sì, vi voglio. Cioè, abbiamo un, un solo Un pacchetto divano, di tre Piedi eh. di Fuoco. La, la convenienza scotta. È semplicemente uno sconto. Invece di comprarne tre separate ne compri un bando. Vabbè, magari contano come oggetti diversi. Un pacchetto di tre che, che bella convenienza. Set di 6 Co li compriamo tutti compri così poi di, magari di, di, di iron boots um, no magari c'è qualcosa di più no, no guarda grazie mille spero di rivederti anche a te no io non lo voglio più rivedere quel todd fa paura con la sua voce da, da vecchio bene ora, ora vediamo qui il museo cosa hanno aggiunto anzi Ma non no, c'è nulla nel vediamo museo. prima qui hanno aperto no no ah, no non qui c'è nulla di nuovo nel museo c'è solo quel vecchiaccio là che parla. Eccolo. Non è un vecchio, è, è strano. È un Todd. nerd. Ah Mario, benvenuto. Ah. ah Mario, benvenuto. Questa è la tua prima visita al Museo Champignon, vero? Champignon. Champignon si sì, lo so. Bene. No, non è vero, non è la prima. Sono in, già venuto in pazienza. In, in tal caso lascia che ti, che ti faccia brevemente la guida. Noi oh. esponiamo pezzi raccolti durante le tue pe peregrinazioni. Successivamente collocati nelle nostre sale Cioè Perché praticamente un museo di me Cioè praticamente quello che raccolgo io me lo rubate Tipo Animal Crossing <ride> sì. Oh, sì. Ho già menzionato il fatto che gli oggetti In queste sale provengono Esclusivamente provengono dalla tua avventura Certo, mm. l'hai appena detto E ciò rende la, la istituzione Nessun altro museo può freggiarsi di questo vanto Quale vanto? Rubare un povero tizio che... Vabbè Oh, a proposito dell'unicità un Al momento le nostre sale sono vuote Tranne per questo che è un unico splendido pezzo di cui vorrei parlarti. Oh, ti prego. Si tratta del Super Marino, il sottomarino, che nelle antiche cronache si racconta appartenesse al mitico capitano T-Hold. Drei ah, di posso concedarmi, lascia che ti dica, che saremo orgogliosi di esporre al pubblico qualsiasi trofeo tu ottenga nella tua avventura. Mm -hmm. Mi occuperò personalmente di tirare a luce da ogni singolo pezzo da te donato, ogni qualvolta tu venga a farci visita. Ti assicuro che nessun altro museo. Saprebbe garantirti altrettanto e bene Ebbene. bene? Con questo è davvero tutto Ti auguro buona fortuna Mario Grazie Allora andiamo a vedere la roba dei nemici Quella musica non mi interessa no! Perché non la posso dare io Mentre i nemici a me interessano personalmente Poi andiamo a vedere gli oggetti allora, Wow Questi sono i nemici Vediamo Esamnia. Mi piace anche per Che per Beh nulla di utile ora Queste cose che faremo in una, una parte Miglior, maggior lustro al nostro museo nella sì, galera dei la personaggi di origami, origami vi, troverai, vi troverai gli origami incontrati nel corso della tua avventura veramente no visto che abbiamo già visto Olly e Peach e, I e nemici Olivia e eh, lo so però qui dice eh, solo gli origami okay, vai. No, no, ho sconfitto mh, un vai chi se ne frega speriamo che mi... per una volta dopo aver vabbè no, no, non ci interessa senza dover tenere nastro rosso ah ok ci, ci sono più Quindi mondi si chiamano nastri, va bene Si sì, però comunque Vabbè queste cose le vedremo in una parte extra no mm. esci Stiamo perdendo solo tempo Siamo già a 20 minuti Vabbè non, no, no, non da neanche molto di, di più Poi voglio vedere se posso storare delle, delle sono cose Sono già del... lì, sono già lì E vediamo Ah è vero hai ragione Sono i Todd non i cosi Perché sì, dovrebbero essere i subiti? Vabbè perché non l'hai detto prima allora? Perché ho detto già che sono i Todd. E poi tu hai, de no, tu hai detto. sono i Todd? No, assurdo, non può essere. Iro Vabbè, tagliamo. Tagli non è vero, non è, non è ironico affatto. Tagliamo. Okay, cerca i blocchi segreti. Shh. Che vuoi? Cerca i blocchi segreti. Perché? Si sì. boh. um, Mi sa non che questa facile. parte. Uh, mi, per, mi è perché vedo la. Ecco sì, questa parte l'hanno mostrato in un trailer Viale pranzo al sacco, wow oddio, questo, questo ci mette un casino, lì ci dovrebbe essere un Todd, lo vedo più o meno. Comunque mi ha sprecato tutti. Eh così. vabbè, non fa niente, martello eh, un po' di più. Questo dico, dovrebbe essere un Todd, eccolo, l'avevo detto. Sono rimasto nascosto fra quelle foglie così a lungo che devo diventare verde anch'io. No, aspetta. Ma no, no, è, imposs è impossibile. Devo chiedertelo lo stesso però. È così che ha avuto origine Luigi. E io sono forse il Luigi dei Todd adesso? Sai che ti dico, approfitterò della situazione. Mi troverò un cappello verde, mi farò crescere i baffi e lavorerò al mio sorriso beffardo. Ok. Oh, e ti dirò anche quello che ti avrebbe detto di fare Luigi al mio posto. Premi più per aprire il menù. Cos'è? Mi potrei equipaggiare armi, usare oggetti e consultare ogni sorta di informazione utile. Mamma mia! Beh com eh, come me la sono cavata No Un attimo Ok Cioè. Mi stai seguendo o sbaglio? Mi stai seguendo? Oh. Ok no Cosa? Colpisci con la pietra Sbong Ok abbiamo preso un po' di cosi Io perché devi seguire i miei suggerimenti Sempre Ah, quindi uh, il museo ci ha detto che ci manca soltanto un ultimo nemico Wow, ma come incantevole questo posto Non c'è niente di meglio di coloro Tessimi prati fioriti inondati dal sole, vero? Mm. Anzi, sai che ti dico? Fermiamoci a fare un picnic Tira fuori i panini, i rappettoni, le carte da gioco e... No, non devo lasciarmi intentare. Scusa Mario, è un pendio così grazioso Che mi ha fatto scivolare via dalla mente sia i nastri Che tutti gli altri nostri problemi mm, E anche il fatto che devo finire questo episodio Mm -hmm. con, con qualche progresso fatto ok allora i sassi ci danno i cossi. yes yes ah ok tira ah devo tirarlo tira. yeah. quindi il museo ci mostra tutto uso per aver rivelato la mappa di un antico segreto tesoro srotolandolo ok uh, sacco ah questo mi dà solo le monete hello sacco e ti, non ti servono i soldi per ora ne abbiamo più che abbastanza Cerca un modo mm, per salire ci arrivo che colpito che ti ha dato il coreano? Boh mi sa un filo d'erba Confedei <ride> Confedei Ok secondo me devi rompere questo qui perché vedi un po' più inclinato si sì, vabbè questo è normale Ah ah <ride> è morto LOL Oddio. Oh no Vai comunque prendiamo. Ah, stavo godendo un picnic un delizioso quando sono stato piegato senza pietà. Grazie Mario per avermi salvato, Mario. Spero che sia rimasta almeno una cucchiaiata di insalata di patate. Con guarda come cammina. Ah! Mi hanno preso tutto il picnic! Mi sono preso tutto il picnic, ok, là Ah, là c'è una volta. E, e c'è una e scena da quello splash. E comunque um, probabilmente il museo ci spiega tutti, tutti i modi in cui Todd si... Wow, si wow. Ok, questo lo possiamo classificare come <susurra> nuovo nemico. <susurra> e possiamo pure... Um, Quindi... Ciao, vai, oh. Questo lo possiamo classificare come nuovo nemico. Uno e, e poi ora possiamo provare le scarpe. se... Se lo no. avessi equipaggiate E poi non posso neanche farlo. farlo perché dovresti farlo prima Allora per non perdere tempo Ora manco un attacco E, e, a... e attacco solo questi E poi gli cosa? altri mi devono attaccare Mado ti sei fissato con questa cosa oh, Che tu vuoi dobbiamo, far colpire pure dobbiamo dai, farvi, dai boss Dobbiamo far vedere anche. Comunque Attacco a torre Oddio Braia Un po' quindi. imprevedibile e probabilmente quell'attacco lo fanno solo se ne sono in due. Se fanno un attacco in singolo mostriamo la, la cosa. Dobbiamo far vedere le sì spettine del gioco. Ma chi importano gli attacchi dei genici? A nemici? me importa farli vedere. Ma le persone e che E a te importa no. soltanto criticare quello che faccio. E ora stati zitto che dobbiamo degli leggere. Non spianarmi. Mi, sent mi sento come se avessi un superpotere. Urrà. Oddio no. <ride> Vabbè. Ah, a proposito come si chiama sto posto? No! Zitta, consiglia! Come si chiama sto posto? Uh, Viale. Viale è qualcosa. Non mi va neanche di esserlo. Oddio quanti nemici qui. Quindi c'è una farfalla Todd per forza. Oh prima volevo um, volavo, volavo e tutti a, a tutti gli effetti ora svolazzo e basta Non sai volare Todd Vabbè si è l'enemitizio si esenta dal, dal commentary Cosa forse è tagliata Ok questa l'avevo mostrata Oddio Per la tua logica presente Ogni volta che c'è un attacco nuovo dobbiamo mostrare la battaglia E sì. quindi far perdere un sacco di tempo Non capisco come ragioni Che pensi che veramente a qualcuno interessino negli attacchi dei nemici A me interessano A me interessa farli mostrare Vedrai persone che skipano ogni volta le battaglie Le skipassero se non gli interessano e Così però il video è diventato Va bene. corto Ok abbiamo ucciso i nemici di quest'area Li abbiamo finiti Ah c'è ancora qui il, il, il Todd svolazzante Che cos'è lì? Ah già Credo che questo sia perché Questo è un, è un paesaggio di montagna Un Koopa non nemico Ah, ah Mario. Mario! Non sapevo che anche tu ne fossi in cerca ritornato. Come di che cosa? Non, uh, non sei anche tu come noi in cerca della carapace? Carapace? Male, male, male! Siamo messi proprio male! Ehi, calmati ora, un momento, hai detto che siamo messi male! Siamo messi male, siamo messi male! Ok, uh, lì c'è un Todd, non, non so come prenderlo. Uccidiamo questi prima. Comunque uh, questo gioco continua a sorprendermi perché uh, prima erano molto facili i, i puzzle, però ora stanno diventando pure più difficili e mi sta piacendo. E poi uh, un'altra cosa che mi sono dimenticato è, è mettere le scarpe. Quindi, ora posso, quindi questo conta come una specie di attacco diverso da scarpe e martello quindi ci sono più, più badge e li posso aggiungere quando voglio questa casa è graziosissima ma è tutta volta dal nastro rosso credi che ci sia qualcuno al suo interno? penso se stanno dormendo così si ri risvegliano così incartati salve gente della casa graziosissima siamo qui per aiutarvi tenete duro non... noi torneremo dopo avervi liberato dal nastro rosso ok Ecco fatto considera gli abitanti della casa rassicurati al 100% hai E se stanno dormendo Hai dimenticato uno strappo Non stavano dormendo quelli della casa Hai lasciato uno strappo indietro? Sì, aspetta Prendo questo Non so se potrò continuare così a lungo Ma ci proverò Stanno, questi origami stanno migliorando la vita dei Todd Più che peggiorarla E comunque vediamo cosa stanno facendo quei Koopa messi male Ah possiamo salvare finalmente Allora lo vedremo nella prossima parte Sicuro, abbiamo tagliato un sacco di cose Bene Vabbè, intanto esploro Fa, un, po', un poi, po', poi torniamo cose. indietro a salvare oh, questi Grazie tante Mario, ma se cerchi qualcuno che ti regga il futuro è liberato il Todd sbagliato Io vado accessori al borgo Todd, convenienza, cortesia e qualità è il mio motto Vieni a trovarmi quando puoi, dai Quanti negozi in concorrenza stanno? Siamo messi male Mario Il portale del cartomagno della terra è sigillato, nessuno può entrare a rendergli omaggio Oh no. Il portale si apre soltanto quando le 5 tartasfere sacre sono collegate negli appositi ricettacoli. Purtroppo ne mancano già 4. E proprio adesso un brutto ceffo di poca fede sta cercando di rubare l'ultima. <ride> Pro Proveremo spostano. a fermarlo noi stessi, ma sai com'è? Siamo dei cupa. Come lo fermiamo? Camminando lì contro lentamente? Aspetta e spera. non so come prendere quel Todd probabilmente da là da là dove? come faccio? Eh, ma più avanti intendo o colpisci col martello vabbè eh, risolviamo sto problema ehi tu tizio di poca fede E ancora mini boss Quel controllo avrà non si ferma proprio mai, eh, che ansia. Oh, ma guarda cosa ho scoperto. Se tieni premuto più, puoi spendere so monete e aggiungere secondi al cronometro. Vabbè. Scommetto che puoi tenere più premuto a lungo, ma occhio che non finisca a corsarti molto caro. Qui il tempo si misura in monete, quindi il tempo è denaro. <ride> mm. Slight. Dio, ok. Allora, possiamo provare, ma perché le dovresti per... provare? Sono identiche, solo che puoi saltare su quelle a Pulei. Dai voglio vedere quanti, fa quanti danno faccio Ma sono identiche. No, vedi, faccio più ah. danni. Ora se sbaglio, faccio 12, e se faccio bene, faccio 15. Però per non sprecarle quest con questi amici che hanno tipo 9 di vita, meglio, ecco <ride> come non detto, tu non è nemico, anche se stanno per morire. Tocco impilato, oddio, no. Vabbè Sei già a metà colpo di grazia Morto bene Sei migliore Mario 1 Wow non vedevo una potenza simile da quando mi sono sorbito un intero documentario sul cartomagno della terra hai intenzione di venderlo anche tu? Allora non ti dico più nulla per non rovin rovinarti la visione. Ah, ma prima dovresti visitare la mostra. E poi mancano ancora quattro tartasfere. Oh, che seccatura questo furto delle vostre preziose pietre! E poi volevo soltanto. volevo tanto vedere quella mostra. Andiamo a cercare le tartasfere, Mario. Sono sicuro che questi signori abbiano già perlustrato a fondo qui intorno. Sì, ma loro non hanno gli arti magni e i poteri che inspiegabilmente Mario ha. Vai, ai... Stai per morire, ti rendi conto? Sì. E non ci sono panchine e uh, Questo è quasi distrutto, quindi lo distruggiamo. E ora sconfiggiamo quel tizio. E dopo basta. Ok, salviamo questo Todd. Se avessi equipaggiato un'arma come si deve non l'avrei nemmeno cartocciato, Neppure per scherzo. E tu Mario equipaggi sempre le tue armi, è meglio, stai in, kappa, stai in campana. Eh? Stai in campana. Nel senso che devo entrare in un ca una campana. Ah ah ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah ah ah Molto ridere. Sì. Allora... Uh, che altro c'è da fare qui? Ah sì. Vabbè basta Questo episodio finisce qui E dopo Ma rompi quello Risolveremo il problema Delle tartarughe Dopo Vabbè Quindi nella prossima parte Di Paper Mario Di Origami King Andremo avanti In questo tempio, Tipo Questo viale E cerchiamo di trovare Le tartapietre Quindi nella prossima Ciao